Buonasera a tutti voi sopravvissuti, eh, siamo qui tra scienziati e quindi facciamo la scienza, stasera facciamo la scienza, io rappresento, oltre a rappresentare ovviamente la Lega Nord, rappresento anche AMREF, eh, poi sulla Lega Nord se volete possiamo aprire dibattito, ma per il momento parliamo di AMREF e, e del fatto che con AMREF, Devo stare stretto, lo so, lo so, perché ci stanno chiudendo, uh, ma molti hanno fatto in tempo a uscire, ma voi, voi no, per cui o ve ne andavate prima o stavamo fino a domani mattina, ecco. Ah, all, all. Ecco, la fotografia l'hanno fatta. <ride> mi è capitato, qualcuno di voi lo saprà, insomma, mi è capitato sovente di andare, di andare in Africa, mi è capitato, insomma, mi sono, mi sono aggirato per questo pianeta eh, ci sono anche delle, delle fotografie, Mi hai chiesto, portaci fotografie, portaci fotografie, portaci fotografie, ah, ah tu fai fotografie intanto intanto metterle là sopra. Va bene, eh, no vi volevo, parlare, vi volevo parlare di un popolo primitivo, eh, perché, perché sai come sono i primitivi? Sono primitivi, non è che uno dice quello è primitivo, no no sono proprio primitivi. E, e questo popolo primitivo io l'ho incontrato ne ho incontrato tanti popoli primitivi eh, i Dinca, i cao, i turcana ma io volevo parlare dei turcana perché una volta volevo fare un film in Africa e ho detto Mo lo vado a fare con i turcana perché era un posto che a me piaceva molto eh, a nord del Kenya, insomma tra il Kenya il Sudan, l'Etiopia, da quelle parti là e quindi piglia parte da Roma eh, prendo l'aeroplano, e arrivo a Nairobi, no, a Nairobi prendo l'aeroplano africano, che non so se qualcuno ha preso mai un aeroplano africano e eh, si capisce che è africano, è eh, proprio, sta in pista, poi quello che ho preso ieri del Madagascar c'era scritta Air Madagascar, e io l'ho già guardato e ho detto, ma se vi ottenuto occhianuto il Madagascar, non c'è bisogno che ci ho scritto, si capisce il Madagascar, è evidente, era una cosa, una cosa... ma si, si usa come si usava la corriera qua una volta, no, il gente sale, mette le galline, chiude la, la cappelliera, la galliniera si chiama. Comunque piglia aeroplano arrivo a Nakuru. A Nakuru eh, prendo un aeroplano africano ma, da, da piccolino, a pedali. E io, so, io piloto in Africa, piloto. Poi un giorno se abbiamo tempo vi racconto pure la storia di Benoit che mi ha insegnato a pilotare l'aeroplano perché Benoit è un. parlo con lui perché è ancora, ancora sveglia. No, eh, Benoit era un pirenaico, no? un pilota pirenaico che in Africa aveva fatto il mercenario per cui era un catalogo bolaffe di tutte le malattie, e di tutte le, le mutilazioni, non teneva una coscia, non teneva una mano, insomma era veramente malconcio, aveva tutte le malattie del mondo e mi sedevo sempre vicino a lui e pilotavamo insieme finché un giorno sorvolando mi dice pilota tu pilota tu perché io ho imparato in francese a pilotare pilota tu dico oui je pilota ma, uh, ma eh, digo, perché? per qua dici perché come sa mi riposo e eh, dico bien uh, riposo e il pilota d'attenzione non entrare a quelle nuvole che dentro c'è un sasso dico eh dici non entrare nelle nuvole che dentro c'è un sasso dico che sasso c'è e chi mi mangiaro? dico cazzo che sasso c'è sta là dentro e dicono, bello sasso grosso. De, de, de. Stavo a mangiare grosso. E, e comunque, Benoit tanto per dirvene una, eh, eh, mentre sorvolavano Tanzania, ha avuto un attacco di malaria. Allora, su questo Cessna bimotore, mi ha detto pilota tu, pilota tu. Io dico, pilota, ma tu fai pressa e, e mi sono messo a pilotare. E Benoit con questo attacco di mare tutto surato, poi, tutto surato, gli è venuto un attacco Ha aperto il finestrino del, del Cessna. Ha messo il culo fuori dalla finestrina del centro e io non è che pensavo a Benoit, pensavo a quello della Tanzania, no? Che l'assol che stavano là sotto e dicevano, è 5 anni che non piove, ma è possibile che stamattina da piovere merda? Ma com'è com possibile questo fatto? Comunque, detto questo, detto questo mo lasciamo aperta questa argomentazione qua, detto questo, pigliamo questa aeroplanina e arriviamo all'Occiocchio, per essere precisi, e all'Occiocchio pigliamo questa macchina, sta GIF, cammina, cammina, cammina, cammina, arriviamo in mezzo ai Turcana, bellissimo popolo. Primitivi, eh, Maronna, come sono primitivi? Tutti nudi, tutti nudi. sti Turcana, tutto nudo. Le donne hanno soltanto una cintura di perline colorate qua in, no, intorno alla panza. Orieste è nudo? No, è tutto nudo. Ma perché l'ombelico non si so può fare, non è una cosa. Non è, non è una cosa. Gli occhi, tutto nudo, con la cacca spalmata in testa, tutto rossa sta cacca, un caschetto di cacca in testa, un, un cacchetto praticamente, con le penne questo uno che andava in gimmale perché fanno fa, fa paura. Eh? Eh, perché, eh, eh, vi racconto quest'altra cosa, tanto che c'è una battaglia, sta c'è una fotta, <ride> c'è una nonzerrata, tanto no, che c'è una porta, già hanno nonzerrata. Eh, I Turcana si costruiscono un seggiolina, specie di seggiolina che loro usano per due motivi, per dormire e per sedersi, no? per cui su questo seggiolino deve essere sufficientemente, tagliato in un unico blocco di legno, deve essere sufficientemente alto, basso, perché quando ci dormono, per evitare che gli animali diventano entrino e ricchi, non è che poi non sta così, no? quindi deve essere più basso possibile. Ma non può essere troppo basso perché quando si, si siedono, o Capitono non ha dato canterra, eh, no, per cui deve essere sufficientemente alto per evitare questa operazione. Quando sono arrivato dalla GIP ho scaricato un seggiolino dell'Ikea che era tanta e mi sono assettato in coppa su seggiolino. Ma si fisciavano sotto alle risate. <ride> ma, ma, ma tu sai che venivano a guardare dentro i pantaloni e dice, ma che tiene che tiene? dica amica mia? Io tengo tutto arravogliato, torno, torno. Come una salvaggenda, ma tu veramente stai pazziando. Ci, ci siamo di... Comunque, vabbè, sono arrivato, sono arrivato in, questa, in questa località turcana, che volevo fare questo film, e, e come tutti voi sapete, i turcana parlano turcana, e come tutti voi sapete, a scuola, a Napoli, non so studio, non so studio turcana, no? Per cui tenevo un traduttore che dal turcana traduceva in Swahili, ma non saci manco Swahili, per cui teneva nato traduttore che dallo Swahili traduceva in inglese. I sacchi in inglese? No, per cui teneva nato traduttore che traduceva in oh, inglese. non sa so che gente, non sa so che gente. c'erano questi turni, i lotici, sono bellissimi, altissimi, con lo scudo, la lancia. Capito, eh, per cui mi viene incontro il capo villaggio, il capo Tribù che si riconosceva perché teneva proprio una montagna e merda in capa, era una cosa ha messo proprio la testa sotto la vacca boom, e si era fatta sta permanente improbabile, no? Eh, eh, si avvicina e, e come succede in tutti i paesi primitivi ma civili quando le persone si incontrano, si salutano, eh, ovunque si incontrano, si salutano. Comunque bene, incontro sto si tribù e io lo saluto, eh, dico buongiorno, traduttore traduce, e dice good morning, chi l'ha traduce? Dice a barijaku, chi l'ha traduce? Dice soba, poi torna indietro, soba, a barijaku. good morning, kait, buongiorno. Era passato un quarto d'ora, ma tanto, non tenevamo una cazza fa, eh, stavamo là. E, dico, e lì comincia questa contrattazione. Io sono venuto perché volevo fare un film. Non avete idea di quelli che hanno combinato, zumbavano tutto quanto. Eeeh, e poi, poi saltano. Tutti tutte parti. E i Capitoni! ma sembrava la sagra della Sizia del Capitone. E, e poi in mezzo al villaggio c'era un falò, è passata una capra, o il villaggio ha guardato la capra la capra ha guardato il capo in ha mmm, che brutto presentimento che tengo! E infatti il capo in ha già pigliata la capra e l'ha messa sopra al falò. Viva, viva, sta, sta povera bestia. Poi gli ha staccato una coscia, ma l'ha data. Io l'ho zannata la capra, beh, è ancora un po' cruda, mi pare, eh, per carità. ma Dice, no, no, a noi ci piace il sangue, ci piace il sangue. e Dico, boh, eh, ci, ci mangiamo la capra. Dopodiché, dopodiché eh, abbiamo bevuto una bevanda che loro portavano dentro delle ciotole di, di delle zucche tagliate, bevanda giallognola che non sa che era, e ho evitato di chiederlo per evitare proprio di avere degli sconforti, poi ci siamo fumati dell'erba che cresceva spontaneamente, a tuorna, tuorna, e non era male, la verità, non era male, eh, era una gran bella erbetta che cresceva sull'essa, non è che nessuna... E, e, e abbiamo ballato e cantato tutta la notte zomba zomba ma certo capodunato bam bam certo si è in faccia la a accaderebbe all'alba si è fermata la festa perché il capovillaggio ha alzato lo scudo e la lancia si è messo così e si sono fermate tutto quanto ma una cosa impressionante il capovillaggio è venuto da me con un'aria marziale, marziale ne ha un danno e merda, anche a un mo marziale, più da tanto non può essere. So, comunque con un'area marziale è venuto verso di me e mi ha detto, con delle traduzioni improbabili, mi ha detto noi siamo, venuti, noi siamo felici che tu sei venuto qui a fare un film con noi. Ma che è un film?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 chiudiamo? chiudiamo? Ci diamo Non dai immediatamente che c'è un serrana!